Ah, per prendere avvio il terzo esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca, VQR, che l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in sigla ANVOR condurrà nel corso del 2015 per conto del Ministero dell'Educazione, dell'Università e della Ricerca. Per la Fondazione Bruno Kessler, che per la seconda volta partecipa volontariamente all'esercizio, la VQR costituisce un'occasione importante per mettere la qualità e l'impatto della propria ricerca al confronto con quella di altre università e organizzazioni nazionali. Per la Fondazione la VQR rappresenta anche un modo concreto e rigoroso per rendere conto dei risultati ottenuti. Professor Fantoni, intanto grazie di essere arrivato alla Fondazione Bruno Kessler, ci fa molto piacere averla qua. Se ha qualche anticipazione sulla prossima valutazione della ricerca? Io ritengo che in sostanza partiremo eh, con tutte le procedure, mi auguro eh, non più tardi del, della fine di marzo. Per finire poi tutto l'esercizio della valutazione nella seconda metà del 2016. Può dirci qualcosa sui numeri? Eh, quanti enti di ricerca, università, autori, prodotti della ricerca saranno coinvolti? Dunque, la, nella, nella scorso, nello scorso esercizio noi abbiamo valutato globalmente qualcosa come 180.000 lavori che eh, hanno impiegato un numero di panelist, cioè noi abbiamo diviso in panels la valutazione in 14 erano nello scorso esercizio, questa volta saranno 16, per un totale di 450 persone quindi 450 esperti delle varie aree e abbiamo utilizzato qualcosa come 15.000 referì esterni quindi è un esercizio molto complesso che più o meno si sarà ripercorso anche questa volta eh, gli enti di ricerca che, eh, che sono quelli che canonicamente noi dobbiamo visionare sono quelli eh, sotto legida del ministero l insomma sono 11 dipende un po' dal numero Il nuovo decreto ci dirà quanti sono può essere che alcuni degli enti di ricerca non ci venga chiesto di valutarli però a questi si aggiungono eh, quelli che non sono sotto legge del ministero ma che vogliono essere valutati per esempio come come la Fondazione Kessler. Nell'altro esercizio, eh, tra consorzi e, e entità esterne, insomma, sono stati un, un buon numero, circa una trentina. Insomma. Gli effetti eh, reali che, eh, che ci sono stati e che ci saranno per quanto riguarda gli enti che stanno sotto l'ombrello del Ministero, eh, sono effetti che hanno a che fare con la distribuzione di una percentuale della quota dei finanziamenti che si chiama quota premiale. Per gli altri enti invece è, a questo punto è solo reputazionale, però io mi immagino che, che anche per gli altri enti che non sono sotto il Ministero del, della Ricerca poi questa cosa in un modo o in un altro eh, avverrà eh, e quindi io credo che non essere valutati possa essere un minus perché in qualche modo significa che non hai voluto uh, accedere ad un vaglio che, che invece tutti quanti fanno. La VQR eh, non valuta semplicemente eh, così solo l'impatto pur Importantissimo della ricerca eh, in termini di, di pubblicazioni. Ecco, che stimoli eh, introducono le realtà eh, di enti come la Fondazione Bruno Kessler che partecipano eh, volontariamente alla valutazione dal punto di vista della metodologia? Io credo che mh, il fatto stesso che, eh, che un ente di ricerca come una fondazione come la vostra, insomma, eh, sappia e voglia partecipare a questo evento della valutazione intanto li impone certi traguardi no? perché, perché io credo la OVE eh, mh, si fanno delle valutazioni e che necessariamente diventano comparative per quanto riguarda aree omogenee beh insomma uno vuol sempre eh, raggiungere i posti, eh, i posti migliori e questo quindi è già un fatto molto, molto importante cioè quello di darsi degli obiettivi inoltre mh, ci sono due aspetti che io credo vadano rimarcati, uno che questo primo obiettivo implica un processo di coordinamento, e di governance eh, che ha nel suo interno un, un processo di autovalutazione che, che credo abbia un effetto molto più grande anche di quella che è la ricerca in sé, ce lo ha in generale per, così, per rendere più alta l'efficienza non solo di chi fa ricerca ma anche di chi eh, collabora che la ricerca venga fatta bene. Infine, eh, siccome l'ANVUR è tenuto a fare un eh, rapporto biennale di tutto lo stato della ricerca e dell'università, naturalmente noi in questo rapporto vorremmo tener conto anche di realtà che sono al di fuori eh, dell'ombrello ministeriale. Credo che eh, il Paese debba sapere innanzitutto che in realtà come queste esistono, Debba sapere eh, diciamo, che esistono e come si collocano in un contesto anche internazionale oltre che nazionale, eh, quali sono eh, le relazioni che, e, e, e quindi diciamo, eh, l'output che, che queste attività di ricerca e di produzione danno nel sostrato così. Eh, economico anche del paese in termini di collaborazioni con imprese e quant'altro man mano che il paradigma della valutazione cresce come deve crescere io credo, beh io immagino che, eh, che tutto questo insomma, abbia un senso molto molto alto ecco proprio per, in generale per il paese quindi non solo per, per l'università o per la ricerca per noi questo dell'Anvoro è un impegno civile e, che, va nella, che deve andare nella direzione del, del miglioramento e de, di quello che è tutto l'apparato di ricerca del paese. Insomma, quindi là dove vediamo delle best practice, noi siamo contenti.